No, mi rifiuto, non lo voglio fare questo video Va bene, va bene oh, Che t'ho detto? Mm, Ma cosa? Oh. vabbè, vai casica, va E già, eh, Youtube non è un app per tutti Ma in che senso? Vuol dire che sei un idiota che non capisce niente Se mi fai parlare, ti spiego DAI! Voglio proprio sentire le cavolate che dici! Troppo gentile. Bene, come dicevo, YouTube non è per tutti, nel senso che non tutti possono fare video. MA ALLORA LE SENTI, LE STRONZATE CHE DICI? Hai fatto pure un video dove dicevi che chiunque può farli? Su questo hai perfettamente ragione, l'ho detto, ma nelle mie parole c'è una cosa sottintesa, la creatività. Ma cos'è la creatività? In poche parole è la capacità di inventare cose sempre nuove. E eh, questo è il problema più grosso. Personalmente, non vedo creatività, ma plagio. Plagio di te altrui. Plagio di te di canali minori perché tanto chi se ne accorge? Io non riesco a capirla questa cosa. Cioè, che senso ha? Come riuscire a essere soddisfatti e fieri di video che avrei fatto copiando qualcun altro? Se sono un invidioso perché quelle persone hanno sicuramente più scritti di te. A parte il fatto che il mio numero di iscritti non lo puoi vedere e quindi potrei averne mille miliardi come uno A me non interessa quel numero A me interessano le visualizzazioni a video perché alla fine pure è pure il dato importante Sapere quante persone hanno sentito quello che ho da dire A che servono milioni di iscritti se poi il tuo video non lo vedi neanche tu Ho letto richieste di iscritto di cambio di canali che non avevo neanche un video A cosa vi serve? A bullarvi con i vostri amichetti? è a questo che mi riferisco è questa la gente che rovina youtube ed è questa la gente che non dovrebbe fare video finiamola per favore tutto questo non ha senso e non porta a niente ve lo dico una volta per tutte copiare un canale di successo non farà fare successo a voi io ve lo domando perché fate video? a me non interessa se lo fate per i soldi ma caso abbia il coraggio di dirlo non nascondete i video lo faccio per i soldi ma magari fate vlog e gameplay solo perché adesso è di moda questo è in parte colpa degli utenti ma mo no, che c'entrano gli utenti? ah, me l'ho dimenticato di te beh, l'utente c'entra perché cerca sempre le stesse cose sempre la stessa pappa però serviva da una persona diversa nel momento in cui qualcuno fa qualcosa di diverso a tutti gli si storce il naso tutti a fare qualcosa di nuovo ma che siamo matti poi al momento in cui quella cosa però funziona, tutti a copiarla, sperimentate, fare qualcosa che nessuno fa. Due cose possono succedere. O non piace e quindi passerà a trovare qualcos'altro, o se piace potreste diventare una di quelle persone che tanto ammirate e anche voi avrete miliardi di persone che fanno quello che fate voi.